Siamo qui a Bobo Summer Cup, io sto qui con la bellissima Giulia Arena che ha vinto Miss Italia 2013. Corretto, Corretto. ciao Astrid. Eh, um, cosa cosa pensi di questo sport? È nuova, per cioè. te? Ma guarda, sì, per me è un'esperienza nuova. Io amo gli sport in generale, però questo è uno sport, ad esempio, che non ho mai fatto, quindi sono anche un po' curiosa, cerco un po' di capire come funziona, Sta un po' sugli spalti ad applaudire più che a giocare. Tu invece che sport pratichi? Io ho fatto canottaggio per tanti anni, ah, però ho fatto tanti te sport, te. sport, sì, ma il football è ancora mi manca. Ah. Sì. Um, torno al fatto che tu sei stata Miss Italia 2013 cosa di opportunità ti ha dato questa posizione cosa ti ha tolto? beh eh, mi ha dato tantissimo perché è stato un anno che ne balzo 10 a livello di esperienza, mi ha permesso di fare veramente tante tante cose diverse, molte a sfondo benefico, alcune anche a sfondo sportivo ad esempio eh, con, con il Golden Gala Piero, Piero Mennea, veramente con, con tante opportunità completamente diverse tra di loro, quindi ho approcciato in modo sempre nuovo a possibilità, opportunità, eh, a mondi che assolutamente non conoscevo. E ancora oggi fai beneficenza essendo qui, facendo la tua presenza qui a Bobo Summer Cup. E cosa pensi del fatto che si può divertire allo stesso momento come Beh. il BN? È la cosa migliore che si possa fare, ci divertiamo noi e sappiamo di poter fare del bene quindi è forse il miglior connubio che si possa trovare per eventi di questo tipo ed è bello vedere come c'è tanta gente che abbia accolto questa causa perché stanno veramente vendendo molti biglietti e quindi c'è tanta gente che ha voglia di divertirsi e che ha voglia di fare del bene Solo ieri abbiamo fatto mille biglietti Ieri mille e oggi da quello che vedo ci sono gli spalti completamente pieni e sicuramente abbiamo superato i 2000 biglietti. È è ed è ancora lunga fra l'altro, abbiamo iniziato da poco, quindi no. ad mai ora. Per una buona cosa. Vero, eh, per una buona tu, cosa. E tu, una volta, avrò preparato la, la domanda, una volta tolto la sabbia, cosa fai? Però tu, tu non ti sei sporcata oggi. No, non ho la sabbia perché non ho giocato, è vero. Beh, in realtà quest'estate ehm, inizia per me ufficialmente proprio qui a Cervia. Eh, questi sono effettivamente i miei primi giorni di sole di mare, quindi insomma la Babu Summer Cup è iniziata alla grande, poi finalmente scendo a casa nella mia Sicilia e torno a fine agosto tra Roma e Milano perché ricomincio a condurre un programma in Rai, quindi torno al lavoro. Dai, forse ho scoperto che facciamo lo stesso vuole, perché anch'io vado a Sicilia quando, quando finiamo Fine trovare allora. Grazie, fatta. così mi sono fatta un extra invito. Grazie mille, grazie a te Astrid. Ciao.